è ordinario dell'Accademia dei Giorgofili, è presidente della eh, società eh, Signing and Behavior che si occupa della, diciamo, di tutto quel mondo delle piante che eh, si sta indagando in questi ultimi anni, ha scritto numerosissime pubblicazioni, siamo in perso l'ordine delle 300 pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche, ha scritto numerosi libri evidentemente sui temi del, delle piante, e le cose che forse sono più interessanti dal punto di vista divulgativo è stato inserito eh, nel 2014 tra le 20 persone che eh, cambieranno il nostro modo di vivere e di recente, mi sembra nel dicembre del 2014, la rivista New Yorker l'ha inserito nella uh, lista dei uh, World Changer, se non ricordo male, o un nome simile. Eh, il motivo eh, lo capiremo penso fra qualche istante, perché la cosa importante dello studio di Stefano Mancuso è quello di eh, darci un taglio completamente diverso, un punto di osservazione del tutto nuovo sul mondo della botanica. Un mondo che eh, dobbiamo considerare rappresenta il 99,7% di tutto ciò che vive su questo pianeta, che di fatto eh, è un pianeta che non è il nostro pianeta, anche se noi siamo considerati, eh, pensati, eh, scusate, siamo tendenzialmente portati a, a pensarlo tale, in realtà questo è il pianeta delle piante e quindi dallo studio di questi esseri forse potremmo capire molto di più eh, del, di ciò che siamo noi e di quello che può essere il nostro futuro. Dicevo il taglio che il professor Mancuso dà al, alle sue eh, ricerche è del tutto innovativo perché eh, lui approfondisce una tematica assolutamente eh, particolare che è quella di capire qual è l'essenza delle specie vegetali, come vivono e quali sono le relazioni che queste interpongono con l'ambiente che gli sta intorno. E da qui evidentemente si dipana una, una quantità di possibilità di ricerca del tutto innovative, che adesso vedremo anche penso rappresentate con molti filmati che ci presenterà, e che ci darà un'immagine veramente interessante della, di questo fantastico mondo della botanica. Quindi, senza un ulteriore indugio, lascio la parola al professor Mancuso. Grazie, grazie. Grazie. Senta, non la uso. Grazie eh, eh, a tutti voi. Grazie per l'invito eh, a parlare in questa bellissima eh, libreria, in questa bellissima città, che ho apprezzato molto. E io, ehm, cercherò di eh, illustrarvi una nuova visione delle piante, una visione delle piante che è frutto eh, delle ricerche che il, il mio laboratorio e degli altri laboratori eh, in giro per il mondo stanno compiendo negli ultimi dieci anni una visione eh, completamente nuova che mostra eh, le piante come degli esseri eh, cognitivi, cioè degli esseri che hanno eh, intelligenti e che hanno, eh, mostrano delle, delle capacità, delle, di, di, delle strategie, delle comunicazioni così eh, sofisticate, eh, spesso da non avere uguali neanche nel regno animale. Io vi mostrerò eh, qualche cosa. Innanzitutto perché c'è questa immagine qui dietro, questa è un'immagine eh, di alcune pitture rupestri, eh, esiste in, in internet un database che eh, raccoglie... Le, mh, tutte le, le pitture rupestri eh, eh, conosciute sono circa 50.000 e di queste sono pochissime probabilmente meno di 10 quelle che sono dedicate alle piante è una, una, ne, mh, ve lo mostro per farvi capire come eh, la, la sottovalutazione delle piante cioè il fatto che le piante non siano considerate importanti non è una cosa recente ma è una cosa che invece si evolve insieme a noi perché non noi tendiamo a sottovalutare le piante? Ora vi farò vedere eh, rapidamente eh, quattro diapositive che fanno parte di un test eh, che ho fatto qualche anno fa, 5-6 anni fa, insieme a dei miei colleghi, a, delle, a degli studenti, eh, sia europei che studenti universitari, sia europei che americani. 5.000 studenti sono... Gli, è stato, gli sono state mostrate queste diapositive che ora vi mostro scusate, ma velocemente e che sono una, due, tre e quattro e dopodiché il, il test è un test molto semplice, era semplicemente descrivere che cosa avete visto. Eh, ora, chiaramente non lo chiedo a voi perché voi siete qui, sto qui a parlare di piante, quindi avete già capito il trabocchetto, ma loro non lo sapevano e il, quando gli si è chiesto che cosa avevano visto il 96% delle persone ha risposto, eh, abbiamo visto un, un capriolo, un alce, una ranocchia e su quest'ultima diapositiva soprattutto che mostra degli esseri umani il 98% delle persone dice ci sono due persone, ci sono un signore, e una ragazza e, Nonostante queste diapositive abbiano tutte quante l'80% della loro superficie, perlomeno, composta da piante. Ora, eh, poi è venuto fuori che questa è una, è una eh, caratteristica del nostro cervello abbastanza nota, gli, inglesi, gli americani la chiamano plant blindness, cecità alle piante, ed è una, un frutto della nostra evoluzione. Cioè il nostro cervello non è quella straordinaria macchina che normalmente riteniamo sia, eh, ha una capacità di calcolo molto bassa e a fronte di una capacità di calcolo molto bassa, che abbia una capacità di calcolo molto bassa, il nostro cervello lo, può, chiunque, eh, lo capisce facendo a gara con una macchinetta di quelle che regalano con i fustini del detersivo, non, non, ci, non stiamo dietro. E, ecco, no, ha una capacità di calcolo molto bassa ma a fronte di questo acquisisce un numero di informazioni elevatissimo, soltanto attraverso i nostri occhi entrano l'equivalente di quelli che in termini eh, informatici sono 1,5 gigabyte di informazioni al secondo a fronte di una capacità di elaborazione che è di 300 byte. Allora come fa il cervello a eh, eh, gestire questa enorme quantità di informazione che entra attraverso gli occhi, soltanto attraverso gli occhi, senza contare gli altri sensi, e, e poi eh, avere questa capacità di calcolo così bassa e elimina tutto ciò che non ritiene sia importante. E il verde è una cosa, le piante sono una cosa che evolutivamente non sono importanti, cioè noi quando ci siamo evoluti nella, nella foresta, nella savana, era importante per noi accorgerci che ci fosse qualche animale, qualche altro uomo, perché questi erano, come dire, importanti per la nostra sopravvivenza, ma non le piante. E quindi oggi noi tendiamo a non eh, a dimenticare che eh, eh, la gran parte della vita sulla Terra è composta di piante. Quindi questa cosa che evolutivamente poteva essere, poteva averci aiutato agli inizi della nostra vita, oggi diventa invece un, eh, un pericolo, perché il fatto che noi tendiamo a dimenticarci di cosa è la vita sul pianeta, che di fatto è una vita vegetale, può essere un pericolo. Che cosa vuol dire eh, vita eh, vegetale? Eh, la vita vegetale è questa qui, vuol dire che il 99,9, esistono diverse stime, vanno dal 99,7 al 99,9 e anche di più, della, della biomassa del pianeta è costituita da piante, che cos'è la biomassa? Se io prendo tutte le cose viventi, tutti gli organismi viventi del pianeta e li peso, allora mi accorgo che il 99,789 siamo lì, è costituito da piante. Gli animali tutti insieme sono 0,3, 0,2, 0,1%, tracce, quindi una cosa ininfluente ai fini della vita del pianeta. Ora il fatto che noi tendiamo a dimenticare, a non capire come funziona questo 99,7% ovviamente è un problema enorme. Qual è il problema fondamentale con le piante? Il problema è che noi tendiamo ad avere, nonostante siamo nel 2015, una visione simile a quella rappresentata in questa, in questa tabella, in questa... Eh, illustrazione del 1536, che si chiama Ordine della natura, che ha una, ha una origine aristotelica e che non è cambiata ancora oggi. Che cosa mostra questa bella tavola rinascimentale? Mostra, vedete, qui si parte dall'estrema sinistra, abbiamo le pietre petra, che sono est, eh, bah, cioè esistono, le pietre esistono. Subito dopo le pietre abbiamo le piante, qui abbiamo arbor, e l'albero, le piante, che caratteristiche hanno? Sono vive, e basta, sono semplicemente vive, sopra abbiamo gli animali che sentono, quindi sono senzienti, e in cima a tutto abbiamo l'uomo, l'Homo studiosus, addirittura, che è l'apice della creazione, perché è intelligente. Questa voi direte, beh, ci mostri una tavola del 1536, che cosa, cosa ti aspetti? Questo è identico il concetto che abbiamo noi oggi della natura, non è cambiato di una virgola. Noi riteniamo, mentre diciamo in fisica, in astronomia, l'uomo ha fatto un passo avanti, c'è stata la rivoluzione copernicana che ha messo il pianeta Terra dal centro dell'universo diciamo, al ruolo che è, è più consono a lui di un, di, un, di un sistema solare piccolo, di una galassia marginale, continuiamo a ritenere che invece la vita ruoti intorno a noi. Questo fa sì che noi non riusciamo a capire perfettamente, a percepire, ciò che in verità, eh, come stanno le cose davvero e che cosa ci divide, e quali sono le caratteristiche che eh, eh, eh, veramente rappresentano gli altri esseri viventi. Per esempio... Partiamo da questa cosa, il, le piante sono vive e basta, gli animali se sono sensibili. Questa è una corbelleria pazzesca eh, che è eh, eh, diciamo ripetuta in quasi tutte le lingue del pianeta. Essere in uno stato vegetativo vuol dire non essere più sensibile, cioè non avere più relazioni con il mondo esterno. Questa cosa qui è, è, è veramente paradossalmente sbagliata. Perché paradossalmente? Perché le piante sono molto più sensibili degli animali. E questo non è una metafora o una mia eh, idea eh, strana. È anche se se, se, ne se se ne capiscono le motivazioni è una cosa banale. Perché è banale? Perché un animale ha sempre la grandissima eh, possibilità di scappare via quando qualcosa cambia nell'ambiente intorno a sé è proprio una risposta che addirittura è stereotipata la fuga se ora noi sentiamo del fuoco fumo scappiamo non neanche iniziamo ne ragioniamo è una, è una reazione che non implica neanche l'intervento del nostro cervello le piante non hanno la possibilità di scappare di fuggire eppure sono continuamente eh, ehm, sottoposte a predazione, a pericoli, a cambiamenti dell'ambiente. Allora come fanno a sopravvivere? Come fanno a sopravvivere in una maniera così straordinaria da rappresentare la quasi totalità della vita? Lo fanno perché le piante sono incredibilmente più sensibili rispetto agli animali, cioè le piante sentono che qualche cosa cambia nell'ambiente intorno a loro con un anticipo molto superiore rispetto alle piante. Per farvi un esempio, per capire che cosa intendo dire, non, os, no, non solo le piante percepiscono tutte le cose che percepiscono normalmente gli animali, ma percepiscono anche delle cose come i campi magnetici e i campi elettrici, che non tutti gli animali percepiscono. Percepiscono i gradienti chimici, cosa che gli animali e noi per esempio non percepiamo. Cioè, se qui sotto se sotto questa scrivania ci fosse una tonnellata di amianto, io non ne avrei alcuna percezione. Una pianta, una radice di 5 centimetri, che crescesse, diciamo, in questa stanza, immaginate questa stanza come se fosse un enorme, eh, un enorme vaso pieno di terra e questa radice crescesse lì al posto del lampadario, quindi nel mezzo del soffitto, una, una radice di 5 cm sarebbe in grado di percepire la presenza di pochi milligrammi di nitrato d'ammonio posti qui in questo angolo. Quindi una sensibilità anche ai, a, a moltissimi parametri, come i gradienti chimici, che, eh, eh, non, che non ha il pari nel mondo animale. Noi non siamo sensibili ai patogeni. Ora, per esempio in questa sala, chissà quanto, qu quanto virus dell'influenza c'è, ce n'è sicuramente tanto, noi non lo percepiamo, io non lo percepisco, le piante percepiscono i patogeni, cioè hanno dei recettori che permettono loro di percepire minime quantità dei patogeni e quindi di attivare una serie di reazioni, perché poi direte voi, beh, cosa se ne fa? Una volta che ha percepito sta roba, comunque sempre lì immobile... Beh, non è proprio vero, innanzitutto non sono immobili, sono sessili, cioè non possono spostarsi dal punto dove sono nate, ma sono mobilissime, ora lo vedremo, e hanno una caratteristica che fa di loro dei superorganismi rispetto a noi, perché loro possono cambiare la loro anatomia e la loro fisiologia in tempi molto brevi. Mentre noi non possiamo alterare il modo in cui noi siamo costruiti, ma dobbiamo alterare l'ambiente esterno perché risponda a noi, loro alterano, modificano il loro corpo per rispondere all'ambiente esterno è come vedete proprio una prospettiva completamente differente um, un'altra eh, st eh, strana informazione, un'altra strana notizia che tutti quanti noi abbiamo è che le piante siano degli organismi antichi normalmente si sente dire eh, eh, anche nelle scuole elementari che eh, prima sono apparse le piante poi gli animali e poi l'uomo no? questa cosa in generale è vera, nel senso che in generale fra i primi organismi eh, unicellulari nati sul pianeta vi erano organismi in grado di fotosintetizzare, quindi dei vegetali, ma le piante non sono i primi vegetali, vedete questo first flowering plant qui eh, eh, quelle, le piante da fiore sono la maggior parte delle piante che oggi ci circondano, gli alberi qui fuori, eh, quando vedete un tiglio, un geranio, ecco sono tutte piante da fiore, le angiosperme. Le angiosperme sono apparse sul pianeta dopo i mammiferi, quindi sono degli organismi estremamente moderni e non così antichi come noi pensiamo. Ora, eh, uno un problema... Principale, il problema principale. Scusate, ora mi metto qui un pochettino, però non so, poi, poi non vedete da dietro. vabbè eh, Ora mi muovo. Eh, uno dei problemi principali che abbiamo con le piante è il fatto che si ritiene che non si muovano e quindi non potendosi muovere non possono fare eh, nulla eh, per rispondere anche ai cambiamenti dell'ambiente. La questione è molto diversa. Pensate che eh, i movimenti delle piante. Hanno fatto sì che, per esempio, una delle pri, la, la cosiddetta, eh, eh, oggi se prendete un telefonino, una qualunque, una qualunque camera digitale, ha la possibilità di, pre di prendere le foto intervallate, no? prende una foto ogni 5 minuti, ogni 10 minuti. Prendendo con una tecnica del genere, due anni dopo l'invenzione del cinema dei fratelli Lumière, un botanico tedesco fa questo primo filmato, che, scusatelo, ma insomma, non, è, non è tecnicamente straordinario, ma insomma, risale al 1898 e, e, e, in cui si vedono i movimenti, del, i movimenti delle piante. Cioè accelerando il, eh, la quantità e le immagini, si può capire quanto si muovono le piante. Ora, questo ve lo mostro esclusivamente per farvi, di, per far, per farvi vedere come. Anche alcune, alcune innovazioni tecniche particolari, come per esempio questa del, del, eh, delle foto intervallate, nascono dalla botanica. Ma eh, nel, nel mondo vegetale esistono i movimenti più veloci in assoluto, che esistono in natura. Questo, coso, questo lo, lo rivediamo, questo movimento qui, che è l'espulsione del, del, del polline dal bunchberry, che è un, una... Un, una, una eh, un parente stretto diciamo del, del ribes però è selvatico è, è, è il, un, il movimento più veloce che noi conosciamo prodotto da, una, da, da un organismo vivente poi esistono una serie di movimenti eh, passivi che hanno una grandissima importanza perché come dire, questi sono movimenti che non richiedono energia sono movimenti senza muscoli tant'è vero che eh, sono una delle cose che studiamo di più nel mio laboratorio perché poter replicare le caratteristiche di molti di questi materiali vegetali che si muovono senza richiedere energia potrebbe aprire delle, delle possibilità tecnologiche eh, incredibili. Ho oh, questo qui per esempio, questo qui è un semino eh, che cresce Ora, questo lo vedete infilato eh, nel, nel pongo e quindi lui gira la sua codina in funzione appunto dell'umidità, si chiama erodium e lo, voglio, lo possiamo vedere in azione per Benino, ecco qui su un terreno, ecco, questo è un, un erodium che cerca di infilarsi nel terreno, eh, eh, ci vedete tutti oppure vi, vi, vi blocco la visuale a qualcuno qui, <ride> eh, eh, vedete come eh, eh, cerca di infilarsi questo terreno è rosso, non a, non a caso, perché questo fa parte di uno studio che eh, abbiamo, alla fine vedete come riesce a infilarsi, è uno studio che abbiamo fatto per l'Agenzia Spaziale Europea, la quale eh, eh, tenta, vorrebbe replicare, vorrebbe costruire delle sonde da mandare, per esempio in questo caso su Marte, che poi si infilassero nel terreno senza richiedere energia. È un, perché ovviamente quando si va l'approvvigionamento la, la, energetico quando siamo nello spazio è sempre piuttosto problematico e poi abbiamo dei movimenti veloci questo per esempio è un movimento eh, che conoscete tutti probabilmente questa è una dionea che, eh, che ha appena eh, catturato una, eh, una, una, una lumaca okay. voglio dire nessuno di voi eh, di sicuro in questa, in questa stanza avrà dei dubbi sul fatto che quella è una pianta che sta cacciando un animale ora ve lo dico perché invece quando per la prima volta questa pianta arrivò in Europa la questione fu molto diversa e c'è un aneddoto eh, simpatico da raccontare siamo intorno alla metà del Settecento e questa è una pianta originaria delle paludi del North Carolina quindi eh, dagli Stati Uniti viene portata in, in Europa da un commerciante questo commerciante la porta in Europa e la dà a far vedere al più fa a un famoso botanico inglese che si chiamava Ellis. Ellis la, la alleva, la guarda questa pianta e dice cavolo, questa è una pianta che è in grado di cacciare degli animali. Allora prende carta e penna e scrive al padre eterno della botanica del tempo che era l'inneo, colui che ha dato il nome al ai a, a, alle, al creato, il secondo Adamo è stato anche soprannominato. E, eh, L'inneo però, come dire, vede che era un grandissimo botanico, vede questa pianta, la vede cacciare questi, questi animali, però siccome la cosa è totalmente contraria a quella scala della natura che avevamo visto prima, si rifiuta di ammettere che quello che, vedendo, che stava vedendo era una pianta che cacciava un animale e inizia a dire una serie di corbellerie straordinarie. La prima è che quella pianta non si chiude perché stava cacciando, ma ha un movimento un riflesso simile a quello della mimosa pudica. Conoscete la mimosa pudica? Quella quando toccate chiude le foglioline, allora dice l'inneo, no guarda questa è come la mimosa pudica viene toccata, chiude le foglioline, ma mica la mimosa pudica chiude le foglioline perché vuole cacciare degli insetti, talvolta alcuni insetti rimangono intrappolati lì dentro, dice l'inneo. E quest'altro Ellis gli scrive gli dice veramente non è così maestro, la questione non sta in questi termini perché io ho provato e ogni volta che metto degli insetti, questa è la chiappa, e quando si apre la trappola dopo due settimane non rimane niente dell'insetto, vuol dire che se lo, è digerito, lo ha digerito, lo ha mangiato. L'inneo continua a non essere eh, soddisfatto, dice, vabbè, oh, evidentemente ogni tanto qualche insetto stanco, dice, o oh vecchio, entra in queste trappole, poi rimane chiuso e non riesce ad uscire e muore ma non vuol dire come se io casco in un pozzo eh, non è che è il pozzo che mi sta cacciando sono io che sono andato a cascare in un pozzo Ellis allora risponde e gli dice mi, mi, mi permetto di nuovo di contraddirla maestro ma io ho messo delle, delle, oh, degli insetti giovani e ogni volta <ride> questa, la, la pianta riesce a beccarli l'inneo non si fa né in qua né in là e in una lettera piuttosto dura l'ultima di questa corrispondenza scrive praticamente, traducendo non mi rompere le scatole e se, se tu vedi questa cosa vuol dire che non possiamo escludere che alcune volte degli insetti stanchi di vivere <ride> no, non vogliano più uscire cioè lui dice l'inneo suggerisce che sono gli insetti che si suicidano, e entrando lì dentro non è la pianta che eh, le, eh, li, li acchiappa. Ora, questa è una cosa, è, diciamo, un aneddoto simpatico, ma che però serve a farvi capire quanto per noi sia difficile capire e eh, porre le piante su un livello diverso da quello che abbiamo visto prima, e, ed è qualche cosa che, voglio dire, eh, continua a rimanere, perché eh, spesso... Eh, di fronte all'evidenza del fatto che le piante, io ora vi mostrerò delle cose che spero saranno evidenti anche per voi, sono degli organismi intelligenti, eh, trovo invece un muro di, eh, eh, di, mh, di diffidenza nei confronti di questi risultati, alcuni dei quali or ormai c'è una letteratura scientifica molto grossa e disponibile. Allora, Alcuni dei movimenti che si possono mettere in evidenza accelerando le, le, le foto, li conoscete, sono banali, la fioritura, tutti quanti sanno che le piante fioriscono, per quanto anche questo è un movimento. Questo movimento qui richiede eh, alcune particolari caratteristiche, alcune, caratter alcune particolari tecniche, chiamiamole così, che vengono messe in, in opera dalle piante. Oppure guardate questo movimento com'è bello. Questo com'è aggraziato? Questo è un fagiolo, è un giovane fagiolo, lo capite dalle foglie che sono ancora cotiledonari, cioè sono le prime due che escono fuori dal semino, ed è e sono tre ore della vita di un fagiolo, non sono due settimane. In queste tre ore avete visto tutti questi movimenti? Questi movimenti sono funzionali, cioè servono a qualche cosa, non sono casuali. Con questi movimenti la pianta sente, ora vi farò vedere anche come, l'ambiente intorno a sé e nello stesso tempo, diciamo, cambia eh, utilizza questa cosa anche per migliorare la sua fotosintesi um, oppure questo, questo, uh, um, questi piccoli di uh, girasole che crescono che vedete, eh, si muovono in maniera uh, sono esagitati direi, non, non, non si può dire che non si muovono, ora se io vi chiedessi che cosa stanno facendo, voi direste, boh, crescono, molto probabilmente. Eppure, se vi avessi mostrato la stessa attività con degli animali, dei piccoli di animali, non avreste avuto dubbi su cosa stanno facendo, tutti quanti mi avreste detto, giocano, perché gli animali giocano. Invece le piante, no, nella nostra concezione, stanno in effetti giocando. Ovviamente è un gioco vegetale, non, sono degli organismi talmente diversi, rispetto a noi, poi ne parleremo perché sono diver così diversi, che va capito che cosa si intende quando giochiamo, però se per gioco si intende l'inizio delle relazioni sociali, come avviene negli, negli animali, stanno facendo la stessa cosa, ci sono piante sociali e piante non sociali, questo è il girasole, è una pianta sociale, se voi prendete un girasole selvatico, non quelli diciamo da, da olio, e, e lo fate crescere da solo in un vaso e poi quando è adulto lo riportate insieme ai suoi simili in, eh, in, nel, in, nel bosco ecco vi accorgete che questa pianta di solito non sopravvive muore perché non è in grado di, eh, eh, in, di, di relazionarsi di mettersi in relazione ai suoi, agli altri eh, girasoli ora vi mostro una, una, un filmato che dovrebbe cominciare a, a, ad aprirvi gli occhi su che cosa sono o non sono in grado di fare le piante. Qui abbiamo un fagiolo, e abbiamo questa pianta di fagiolo e vicino abbiamo un supporto, un palo. Ora i fagioli, de, eh, chiunque ha un orto lo sa, si arrampicano arrampicano sui pali, però in natura non è che dove c'è un fagiolo poi accanto nasce un palo, e quindi i fagioli se li devono andare a cercare i pali o i supporti, e quindi devono essere in grado di sentire l'ambiente intorno a loro. Ora allora, guardate che cosa fa questo fagiolo eh, in questo caso. Ecco, come vedete eh, ovviamente subito il, questo fagiolo sa dov'è il supporto e questa è la prima cosa straordinaria, perché noi stiamo vedendo una pianta che è perfettamente consapevole dell'ambiente che la circoda, vedete come sta cercando in tutte le maniere di raggiungere il supporto. Si sforza. Ora, non so se riuscite a vederlo, ma l'apice del, del ramo ha già formato un uncino. Probabilmente non si vede tanto, tanto chiaramente, mi dispiace, ma ah, per, nonostante ancora non abbia né toccato né nulla, vedete come si sforza. Io quando, una volta questo l'ho fatto vedere a... Um, a una scuola media i ragazzini mi hanno detto se l'aveva fatta la Pixar e, e, e, e, e, e invece no, questo è proprio è un, è un, è un fagiolo vero eh, che vedete come si sforza, alla fine riesce ad aggrapparsi, se fate caso ora, anche il movimento delle foglie diventa molto più rilassato cioè è tutto, tutto il movimento cambia il, la, la pianta è riuscita nel suo intento ora questa cosa qui è è straordinaria perché dimostra che la pianta sa cosa c'è intorno a sé e non, non gliel'ho detto io dov'è il palo se gliel'avessi detto io sarebbe ancora più grossa come, come cosa ma lui lo sa da, da solo quindi è in grado di percepire l'ambiente intorno a sé e di adattare i propri comportamenti all'ambiente allora eh, Ora, di questi filmati, su questa, le piante, ne ho tantissimi, ma non, non vi annoierò, praticamente non soltanto è in grado di sentire il palo, ma se per esempio voi il palo lo spostate, mentre lui crea, mentre la pianta cresce, il fagiolo è in grado di seguire il palo, non solo è in grado di seguirlo, è in grado di fare un'altra cosa straordinaria. Cioè, se il movimento del palo è un movimento uniforme, il fagiolo è in grado di anticipare il punto in cui si troverà quando sarà abbastanza lungo. Non so se è stato chiaro. Cioè anticipa il movimento e quindi cresce in questa maniera per intercettarlo quando sarà qui. Che è una cosa ancora più stupefacente perché vuol dire avere il senso dello spazio, e avere il senso del tempo. Stiamo parlando di organismi che non hanno cervello. Guardate ora quest'altro eh, eh, filmato. Allora, qui è, questa è la competizione. Vedete, questi due fagioli sono tranquilli, stanno sentendo l'ambiente. A un certo punto si accorgono che c'è un palo e cominciano ad agitarsi perché dicono: Vabbè, c'è un palo, devo raggiungerlo, competono. Il primo raggiunge il palo, il secondo istantaneamente, il loser, il perdente, cambia direzione. Questa è la cosa incredibile. E comincia e questo movimento forse nato che sta facendo, che non è una cosa, sta cercando di aggrappare, di trovare un modo di aggrapparsi sul fondo, sul, sullo, sullo sfondo blu che avevo messo, e poi alla fine non ce la fa, aggrapparsi e alla fine vabbè, abbandona il, eh, il give up, abbandona proprio il, i tentativi dimostrando ancora una volta un comportamento intelligente. Ora, la cosa straordinaria, eh, io ora vi faccio rivedere questo filmato, dovete fare attenzione a un momento, ed è il momento in cui, il fagiolo sulla sinistra si aggrappa per primo al palo, cioè vince la competizione. Se ci fate caso, se fate caso, dopo poco, veramente poco tempo, il fagiolo sulla destra, che ha perso la competizione, si accorge di aver perso la competizione e cambia direzione. Vediamo. Ho fare troppo velocemente. Mm? Ok. Allora, vedete, sensing, qui praticamente questo è il movimento normale, non si sono accorti che c'è il palo, a un certo punto se ne accorgono. Allora, guardate cosa succede quando quello sulla sinistra raggiunge per primo il palo quello avete visto, ha cambiato direzione. Questo è un'altra un cosa straordinaria perché dimostra che i, loro hanno non solo percezione degli elementi del, dell'ambiente che sta intorno a loro ma anche degli altri esseri viventi e quindi per esempio di un altro fagiolo e di quello che sta facendo. Oh, questo <ride> eh, lo saltiamo e eh, andiamo. Quello che abbiamo visto finora è eh, e eh, riguarda i movimenti, no? il fatto che le piante appunto siano in grado di percepire l'ambiente, di, di relazionarsi, eh, ma le piante fanno molto di più di questo, per esempio eh, le piante sono in grado di comunicare tantissimo, loro comunicano fra di loro, comunicano con gli insetti, comunicano con gli animali in genere attraverso eh, molecole chimiche ovviamente e, eh, e, e ci sono e riescono anche in un certo senso a manipolare gli animali, gli insetti, per esempio durante l'impollinazione che è eh, una cosa che, insomma, il, il, tra, il trasporto del polline da un fiore all'altro che viene effettuata molto spesso eh, grazie a, dei, eh, a degli insetti ma non soltanto a degli insetti, in cambio il fiore produce questa, questa sostanza zuccherina che è il mettere, è una specie di affare alla pari tu mi porti il polline in giro e io ti do questa sostanza zuccherina, ti pago con questa sostanza zuccherina. Questo è, è sono, vabbè, le ave, ma ci sono vettori dell'impollinazione di tutti i tipi, per esempio i, eh, gli uccelli, oppure anche dei, questi sono dei topini marsupiali eh, australiani, oppure questi sono, ok, questo è un geco, ci sono per esempio l'isola di Mauritius che è un'isola un particolare che ha una flora endemica sua, tutta sua, ne, a Mauritius il eh, principale impollinatore della maggior parte delle specie è questo geco, qui che si chiama Felsuma, e che, è un, eh, ehm, che impollina la maggior parte delle specie presenti che nascono sull'isola sull di Mauritius. Quindi, diciamo, vari organismi sono stati Individuati e si sono coevoluti si dice con le piante per funzionare da impollinatori. Ora però la cosa che ci interessa sono le orchidee, queste qui. Perché ci interessano? Perché, come vi ho detto, questa, finora ho parlato di una specie di, di eh, affare alla pari: tu mi porti il polline e in giro, io ti pago con, eh, con il nettare. Tant'è vero che proprio tutta, tutta l'impollinazione è, è normalmente paragonata a una specie di mercato. Il fiore sarebbe, il, fiore, il bel fiore sarebbe il, eh, il richiamo pubblicitario, eccetera. Bene, però ci sono moltissime specie che invece che pagare il dovuto agli insetti preferiscono manipolarlo, cioè preferiscono prenderlo in giro, farsi trasportare il polline senza dare in cambio niente. Uno di questi, una, un gruppo, moltissime centinaia di specie appartenenti alle orchidee, fanno proprio questo. Queste per esempio, vedete, fanno questa mimesi straordinaria, cioè imitano la femmina di un imenottero non sociale, e ce ne sono tantissime, e questa mimesi qui, per esempio, è una mimesi che non ha un... un, un eh, qualche cosa di simile nel mondo animale, non c'è niente di così raffinato perché questa è una mimesi tripla. Ora vi farò vedere anche un filmato perché tripla? Perché ci abbiamo innanzitutto il fiore, imita la forma della femmina del, dell'imenottero sociale non sociale, scusatemi, una specie di vespa. Dopodiché, eh, anche la, la superficie del fiore, vedete questi pelini? Questi sono, stanno lì perché devono imitare la superficie della femmina del, dell'insetto e quindi c'è una, una mimesi anche, diciamo, tattile, chiamiamola così, per l'insetto e poi c'è una terza mimesi che è olfattiva perché questi, questi producono l'esatto feromone prodotto dalla femmina dell'imenottero quando è in calore, quando è pronta l'accoppiamento. Non si dice calore per gli insetti. Eh, ehm, ora vediamo e infatti tanto è vero che sono stati chiamati va bene, i fiori della seduzione eccetera ma ora la cosa interessante è guardate questo filmato qui abbiamo il nostro imenottero eh, la nostra Vespa, e qui abbiamo la nostra ehm, orchidea eccola qui la quale sta emettendo il, eh, il, il feromone per richiamare eh, appunto un impollinatore, il, il, nostro, il nostro Vespotto annusa l'aria e arriva. Vedete cosa fa? Tocca, torna tutto, quindi odore va bene, superficie va bene e, e infatti come lo vedete ora è parecchio contento, e, e, mentre lui si accoppia, guardate lì sulla testa cosa succede, l'orchidea gli appiccica quei due corni gialli, li avete visti? Ecco, che ora lui eh, cerca, cercherà di togliersi, ma senza riuscire, vedete proprio, perché sono una bella colla. Ecco, e, infatti si sì, potrebbe andare, diciamo, da lì questo. Il, eh, che cosa succede qui? Praticamente questo tipo di relazione è una relazione che non ha alcun vantaggio per l'insetto, tant'è vero che quando la si è scoperta per la prima volta si è avuta del, una difficoltà anche fra gli studiosi per poterla, come dire, eh, eh, correttamente classificare. Normalmente in qualunque tipo di relazione c'è sempre un, un, un, un, un, da, un doubt des, c'è qualche cosa che torna indietro di positivo anche per, per, per l'imenottero. In questo caso no. Pensate che questa, questo inganno, perché di questo, di, di cui stiamo parlando, è talmente forte che nelle zone dove ci sono queste orchidee, le femmine di questo imenottero, siccome non si accoppiano, pensano che non ci siano più maschi e quindi producono una nuova generazione, una cosa che gli insetti possono fare, di soli maschi che vanno tutti quanti a riaccoppiarsi con le orchidee. E questa relazione in è in, uh, in, un proprio in, uh, il termine tecnico come c'è il, il, il mutualismo il saprofittismo eccetera eccetera in biologia, in inglese si chiama dumb relationship che vuol dire la, la relazione dello stupido perché lui non ha alcun vantaggio Le queste, queste, il, questo insetto non ha alcun vantaggio qui, avete, qui vedete un, una chiara, un chiaro esempio di manipolazione da parte delle piante. Questa manipolazione è molto, ma molto più ampia di quanto normalmente pensiamo. Per esempio, ehm, il, le droghe, non so quanto, tra eh, un, un pochettino mi quieto: eh, eh, fra, eh, il, le, le droghe che noi utilizziamo eh, sono tutte qua, le droghe che gli uomini utilizzano e che gli animali utilizzano sono tutte quante di origine, animale, di origine vegetale scusate. e eh, c'è proprio un paradosso che eh, eh, riguarda queste droghe perché tutte queste droghe sono prodotte dalle piante spendendo energia cioè spendendone anche parecchia per capirci il tabacco per produrre la nicotina spende il 30% di tutto ciò che fotosintetizza, è come se noi spendessimo il 30% del nostro reddito per fare qualche cosa, avrà un'utilità. Ora, l'utilità normalmente viene, eh, che si ritiene, si ritiene sia dovuta al fatto che, questi, or, che queste molecole repellono gli animali, cioè un animale arriva, mangia la foglia del tabacco, la trova amara perché c'è la nicotina e non la mangia più. Questo però non è vero, succede praticamente. Perfettamente l'opposto e lo sa chiunque di voi fumi. Chi, eh, eh, chi consuma nicotina continua a consumarla. Perché? Perché tutte queste droghe, dalle più semplici, caffeina, nicotina, fino ad arrivare alle più terribili come la morfina, la cocaina, l'eroina, eccetera, tutte di origine vegetale o modificate a partire da, mole da molecole vegetali, hanno una sola e semplice azione, che è quella di andare a stimolare un gruppo di neuroni molto antichi che sono presenti nella testa, nel cervello di quasi tutti gli animali, che si chiamano eh, neuroni della ricompensa. Questi sono dei neuroni molto antichi che si attivano quando noi facciamo una cosa buona. Mangiamo una cosa che ci piace tanto, diciamo, ah, buona, quel senso di... Eh, eh, di, di, di, di pienezza di felicità ci nasce da questo gruppo di neuroni ci siamo finalmente fidanzati con la donna, con l'uomo dei nostri sogni che ha quel senso di eh, diciamo di di, di, di, di di mezza pazzia che è l'innamoramento è dovuto a un'attività eh, molto forte di questi neuroni della ricompensa perché si attivano questi neuroni della ricompensa? si attivano perché eh, ci spingono a rifare una cosa che è buona per noi. Quindi abbiamo mangiato una cosa, rimangiala. Ti sei fidanzata, hai fatto delle cose, rifalle. Questo è il, il, il, il, eh, il meccanismo molto semplice all'interno del quale vanno a interferire le droghe vegetali. Perché? Perché, le, perché gli, le piante in molti momenti della loro vita hanno bisogno degli animali per, per esempio per il trasporto del polline, ma anche in altri casi, per esempio per la difesa e in tutti questi casi eh, molto spesso ricorrono proprio agli animali. Ora vi faccio vedere, eh, spero, ecco qua, un, un, un filmato, che diciamo una storia che riguarda questi due signori qui, eh, eh, che sono Federico eh, Del Pino, che eh, lo vedete qui col baffo e questo invece è molto più noto è Charles Darwin e che cosa, eh, anche Charles Darwin eh, ha scritto qualche stupidaggine per esempio e una di queste l'ha trovata Del Pino Del Pino era un famoso botanico italiano ormai purtroppo dimenticato ma veramente uno straordinario botanico uno che ha addirittura scoperto inventato la biologia vegetale cioè non in Italia nel mondo la biologia vegetale la, la dobbiamo a quest'uomo qui, a Federico Del Pino. Allora, Del Pino era uno dei pochissimi corrispondenti di Charles Darwin. Charles da e, e avendo letto l'opera di Darwin, un giorno gli scrive Charles, ho letto, bellissimo, però a un certo punto tu dici una cosa che è una stupidaggine. Cioè dice Darwin a un certo punto che... Eh, una cosa che si chiamano nettari extrafiorali, cioè le piante, ci sono moltissime piante, che producono nettare, quindi questa sostanza zuccherina, anche al di fuori del fiore. E si chiede, e diceva Darwin, beh che senso ha? Una pianta non ha alcun senso che produca una roba zuccherina al di fuori del fiore, perché nel fiore, lo capiamo, serve perché così richiama gli insetti, ma fuori dal fiore perché? Anzi, la pianta non vuole insetti su se stessa, al di fuori del fiore. Quindi questa roba qui è roba di scarto, è un modo in, attraverso il quale la pianta butta via roba di scarto. Del Pino gli scrive gli dice stai dicendo una stupidaggine, ti sembra possibile che una pianta butti fuori della roba così costosa, energeticamente, e va dice e via. E dice va bene, gli dice ma Darwin, allora spiegami tu a che serve. E Del Pino non ce la fa a spiegarlo perché Darwin muore, ma poi lo scopre, scopre che in effetti serve questo, questo eh, nettare extrafiorale a richiamare insetti. E scopre una cosa che è straordinaria, si chiama la mirmecofilia, il nome molto strano che vuol dire mirmecos, vuol dire eh, eh, formica, vuol dire eh, amore per le formiche. Ci sono molte specie vegetali che intrattengono delle relazioni particolari con le formiche, si chiamano specie mirmecofitiche, ce ne sono tantissime, alcune di queste sono comuni, che ne so il ciliegio, il pesco, molte felci, la fava, sono tutte piante che sono mirmecofitiche. E che cosa fa, che serve? Non è qui, eh, Ve lo faccio vedere qui. Ci sono alcune, molte piante richiamano le formiche per farsi difendere quando sono attaccate da qualche cosa per esempio da degli altri insetti, e le richiamano producendo questo nettere extrafiorale. Ora ci sono delle piante, moltissime piante, che hanno eh, portato questa relazione a un livello straordinario, e quello che vi mostrerò poi finiamo, perché hanno, come dire, forniscono alle, forniscono alle formiche il vito e l'alloggio, eh, per esempio sono queste acace qui, guardate, eh. no, scusate, allora, queste per esempio, vedete, sono, eh, eh, queste acace producono queste grandi spine che vedete, che sono, il buco non è fatto dalle formiche, è fatto dalla pianta. La pianta produce queste, queste, queste spinone a, a misura perché le formiche possano stare dentro, perché possono eh, eh, eh, lasciare le loro uova e le loro larve e, Ora, e eh, non soltanto lasciano le loro larve, vedete, produce la pianta questi, eh, questi cosettini arancioni, si chiamano corpi fruttiferi, sono esclusivamente fatti per le formiche. Vedete, sono a misura, eh, tant'è vero che insomma, passano tranquillamente attraverso il buco che avete visto prima, questa è una, una, una bella prova di ingegneria, e eh, eh, eh, sono rappresentano una dieta perfetta per, per le formiche cioè c'è dentro questa, corpo frutti, questi corpi fruttiferi c'è tutto quello che serve perché la, perché la formica possa crescere e riprodursi non basta, non dà soltanto da mangiare dà anche da bere Vedete, questi sono i famosi netteri extrafiorali, e come vedete alle formiche piacciono moltissimo. Le formiche arrivano e, e succhiano questo nettare in grandi quantità. Ed è proprio questo nettare il punto fondamentale. Quindi abbiamo queste, queste piante che danno alloggio formi alle formiche, gli danno roba da mangiare, gli danno da bere, e in cambio che, perché fanno tutto questo? Eh. Lo eh, vediamo, lo vediamo qui? No, non lo vediamo. <ride> Ve lo racconto. In cambio, aggrediscono qualunque insetto si avvicini sulla pianta. Non soltanto qualunque insetto, addirittura anche erbivori, anche giraffe, elefanti. Non si possono più avvicinare perché, nel momento in cui si avvicinano, vengono attaccati dalle formiche che sono molto. che mordono e, e, e distruggono e, diciamo, e, e fanno scappare gli aggressori, non solo. <coughs> queste formiche pattugliano la, la pianta tutto intorno e distruggono ogni piantina che nasce vicino alla propria pianta perché può essere un competitore, tant'è vero che nella foresta equatoriale ogni tanto si trovano proprio queste piante con un grande cerchio completamente pulito intorno che venivano chiamati dai, dai, dagli indigeni i giardini del diavolo perché appunto si credeva che fosse opera degli spiriti no? queste piazzole, invece sono le, le, le formiche. Ora quello che vi mostro è la parte più interessante, guardate che succede, se noi prendiamo del pane e lo mettiamo su una, queste, su una di queste acace, le formiche arrivano e lo buttano via. Ok? Vabbè dici il pane non, non gli piace, proviamo con lo zucchero. Con, mettiamo dello zucchero, lo prendono e lo buttano, ora non so quanto ne, quanto ne sapete voi di formiche, ma ecco le, le buta, per una formica buttare via dello zucchero è veramente una cosa contro natura, è assolutamente, assolutamente impensabile per una formica buttare via eh, dello zucchero, tanto è impensabile che questa cosa ci ha colpito e anni fa abbiamo iniziato a pensare, ma insomma perché fanno questa cosa qui? Queste formiche si comportano in una maniera strana, è incredibile pensare che buttino via questo zucchero. Allora abbiamo iniziato tutta una serie di esperimenti che hanno, se voi prendete queste formiche che vivono su questi alberi e li mettete dentro in un posto, che ne so, che è dove veramente c'è tutto quello che serve alla loro vita, quindi il paradiso della formica loro hanno pff, si, si muovono diciamo sono a, un pochettino stanche, si muovono poco e alla fine dopo qualche dopo qualche settimana si mettono in un angolo, non si muovono più e muoiono, nonostante non gli manchi assolutamente nulla di quello che eh, eh, eh, di quello di cui hanno bisogno tant'è vero che le stesse formiche della stessa specie, che però non sono entrate in contatto con la pianta, lì dentro, in questo paradiso della, della formica, vivono e se la spazzano allegra allegramente, e si moltiplicano e sono contentissime. Allora abbiamo, abbiamo detto, ma cosa succede? Che cosa, qual è il punto? E abbiamo scoperto, stiamo, diciamo, eh, siamo quasi sicuri che la questione sia in questi termini, il nettere, nel nettare extrafiorale... La, le piante infilano delle molecole neuroattive che creano dipendenza e che non soltanto creano dipendenza modificano il comportamento della formica cioè la formica diventa molto più aggressiva quando ha, eh, ha preso quel nettare e quindi difende meglio è molto più vispa, eh, corre sul, sulla pianta in, eh, avanti e indietro a cercare nemici, non solo, ma, e qui è la cosa ancora più straordinaria che sta avvenendo fuori, se queste formiche non si comportano bene, cioè se non difendono bene la pianta, la pianta istantaneamente decresce, fa come lo spacciatore, cioè decresce la quantità di sostanza all'interno del, del, del nettare e quindi loro lo, le formiche a, hanno associato questa cosa qui, cioè sanno che se non fanno per bene la guardia, la pianta non gli produce più la quantità necessaria di queste molecole neuroattive e quindi c'è un'attività un continua. Ora, questa cosa qui sta aprendo una, delle, delle possibilità enormi, perché, come dire, questa manipolazione delle piante sugli animali è molto più comune di quanto sembri. anche... Eh, Ah, da questo punto di vista, ma anche per esempio piante, eh, eh, gli agrumi, eh, gli agrumi eh, producono nel nettare che sta dentro il fiore, producono caffeina. Allora, che cosa fanno queste moltissime piante di agrumi, ma anche il caffè? Arriva un impollinatore, quindi arriva un insetto, impollina, il la pianta istantaneamente sente se l'impollinatore è bravo o meno. Se è bravo, aumenta la pianta, aumenta istantaneamente la quantità di caffeina nel nettare, di modo che l'insetto prende quel nettare, gli si attiva il cervello con la caffeina e si ricorda la pianta, torna. E quindi tornerà su quella specie. Se la pianta non è contenta invece dell'attività di impollinazione, riduce istantaneamente la quantità di caffeina, di modo che quello non se la ricordi di scordati di me. Questa... Questa, eh, questo, diciamo, questi, sistemi, questi sistemi di manipolazione delle piante sugli animali sono sempre, eh, ne stanno venendo fuori tanti, sono sempre più comuni e aprono appunto un, uh, un, uh, un mondo che eh, è nuovo e affascinante ma anche in un certo senso eh, inquietante perché... Eh, C'è stato anche chi ha eh, proposto di già che le piante, per esempio, manipolino in qualche maniera anche noi. La cosa non è che deve essere vista chissà come quale cosa strana, però pensateci un attimo, no? se voi foste una pianta e eh, eh, aveste come fine quello di diffondervi il più possibile sul pianeta, che è il fine, diciamo, l'unico che misura il successo delle specie biologiche avrebbe molto senso unirsi a quella specie che va in giro più di tutti, che siamo noi. E infatti c'è chi ha detto insomma, che eh, le, le specie che noi abbiamo addomesticato sono specie che hanno fatto in un certo senso lo stesso discorso che ha fatto il lupo con noi diventando cane. Cioè è vero che noi le mangiamo, però in questa maniera noi le abbiamo... Trasportate su tutto il pianeta. C'è un famoso libro di Michael Pollan che si chiama La botanica del desiderio: in cui lui dice, beh, immaginate di essere, di essere la mela rossa, la mela di Biancaneve. Faccio sempre confusione con Cenerentola. Scusate, la, mela, quella, la, la famosa mela di, di Biancaneve, che oggi tutti quanti noi conosciamo, anzi, se noi pensiamo a una mela, immaginiamo a quella mela lì, la mela rossa non è una mela natura non è, non è una mela che è sempre esistita quella mela è apparsa per la prima volta in un, già in un meleto del Kent quindi de, de, dell'Inghilterra eh, del sud intorno alla metà dell'Ottocento prima la Red delicious, la, la mela rossa non esisteva ora e allora dice Michael Pollan in questo, in questo bel libro eh, se se, se tu fossi nato in un, in un meleto del Kent della metà dell'Ottocento e avessi avuto come scopo unico quello di diffonderti il più possibile sulla terra, cosa avresti potuto fare? Appunto Produrre una cosa che piaceva all'uomo, che colpiva l'uomo, tant'è vero che oggi non esiste letteralmente un solo paese del mondo in cui non esista eh, eh, la red Delicious. quindi sì, Ora questa cosa può essere paradossale in qualche maniera ma in, in, probabilmente in qualche maniera neanche tanto, però ci serve a far capire come possiamo vedere alle stesse cose da un punto di vista diverso, questa è tutta la storia delle piante e ci deve far capire questo, come possiamo guardare le cose da un punto di vista diverso e quello che le piante ci possono dare non è soltanto il fatto di darci roba da mangiare, energia, eh, medicine, fibre, tessili, tutto. Tutto proviene dalle piante. Non è soltanto questo. Io credo che le piante possono anche essere un modello per le nostre, diciamo, per il nostro futuro. Perché un modello? Perché tutto quello che noi abbiamo costruito fino ad oggi, tutto è inevitabilmente ispirato a come noi siamo costruiti. Cioè, gli uomini hanno una testa, che hanno un comando centrale, e poi hanno degli organi, eccetera, tutte, tutte le nostre macchine, la nostra società, le nostre società, sono tutte costruite in questa maniera. Addirittura, un, um, eh, tempo fa in India, oh, vidi una, una um, illustrazione della società divisa per caste indiana, che era proprio disegnata su un uomo, in cui c'era il cervello, che erano i bramini, e poi via via scendendo tutte le altre caste. Ora, le piante, e questa è la cosa straordinaria con cui vi lascio, non hanno un cervello, però riescono, a fare, ma riescono a, ugualmente a ragionare. Ma non è che le piante non hanno soltanto un cervello, le piante non hanno nessun organo. Questo è un punto che va capito. Le piante non hanno polmoni, non hanno uno stomaco, non hanno una bocca, non hanno le orecchie, non hanno gli occhi. E perché non ce li hanno? Perché sarebbe stato folle evolversi avendo degli organi singoli. Ve li immaginate, arriva un bruco, vi fa un buco nel polmone e siete finiti. E allora le piante ovviamente si sono evolute per resistere alla predazione. E evolversi per resistere alla predazione vuol dire... E diffondere su tutto il corpo ciò che gli animali concentrano cioè noi animali abbiamo concentrato in, negli organi le nostre funzioni abbiamo eh, gli occhi che vedono, le orecchie che sentono, lo stomaco che digerisce e, eccetera eccetera le piante digeriscono senza stomaco, respirano senza polmoni vedono senza occhi, sentono senza le orecchie e ragionano senza un cervello, quindi sono un modello straordinario a cui ispirarsi per costruire cose nuove, quindi costruire macchine nuove, costruire società nuove, costruire tecnologie nuove e direte voi, beh, un po' troppo campato per aria, che, quali, faccio un esempio pratico, internet che ha cambiato la nostra vita è ispirato alle radici, Internet, la, la sapete la storia di Internet, no? negli anni 70 il, il, il Ministero della Difesa americano si accorse che le sue basi eh, militari che erano connesse attraverso dei computer e che erano tutte connesse a una base centrale erano vulnerabili nel senso che se i russi gli mandavano una bomba atomica sulla base centrale tutte le altre eh, basi diciamo eh, secondarie dell'esercito americano erano perse, non avevano più contatti, perché erano centralizzate, cioè erano costruite come noi, con un centro di comando. Centro di comando è, è, è, vuol dire debolezza, vuol dire efficienza ma vuol dire anche debolezza, perché basta colpire il centro di comando e tutto finisce. Allora loro si ispirarono, fecero una cosa decentralizzata, in cui ogni nodo era semplicemente un'intelligenza diffusa che è centralizzata. Di fatto, se voi guardate la topologia di internet e la topologia di un apparato radicale sono identiche, cioè il sistema delle reti per esempio è un sistema che le piante hanno evoluto per milioni, centinaia di milioni di anni e che oggi noi dovremmo solo stanno lì, devono, dobbiamo soltanto studiarle e replicare ciò che hanno fatto in, eh, in maniera tecnologica. Beh, Insomma grazie per l'attenzione. <ride> <ride> Grazie professor Mancuso per questa interessantissima illustrazione. Penso che ci possa essere sicuramente qualche domanda. E penso che un altro quarto d'ora, mezz'ora ce lo conceda. Sì, certo, eh, sono contentissimo di rispondere a qualunque domanda, anche personali. Eh. Se non ce n'è una, ne faccio io una. Sì. Prego. Che è legata a, a quella lettura di quell'articolo di Michael Pollan che eh, citavo prima su New Yorker dell'anno scorso, nel quale, eh, belatamente, ma poi neanche tanto, eh, Pollan poneva un problema: ovvero, ragionando sulla somiglianza tra esseri umani e esseri vegetali, perché forse dobbiamo cominciare a pensare di parlare di esseri vegetali e non più di piante, questa comunanza ci porta anche a pensare che se questi hanno la capacità di percepire l'ambiente e quindi di elaborare informazioni provenienti dall'ambiente, e di decidere cosa fare come noi sono in grado di pensare. Ma mentre noi pensiamo e siamo coscienti, le piante lo sono. Cioè, cosa è il concetto di coscienza? E ed è applicabile agli S esseri sì. vegetali? E, um, è una bellissima domanda a cui rispondo subito sì. Nel senso che le piante in effetti sono proprio organismi coscienti. Ora, la coscienza è difficile da, da definire, tant'è vero che noi la definiamo normalmente eh, per sottrazione, cioè non abbiamo una definizione, la coscienza è questo. Diciamo, la coscienza è quello stato della mente che scompare quando siamo sotto anestesia o quando dormiamo un sonno senza sogni. Questa è la, diciamo, la si definisce per sottrazione. Ora, la cosa straordinaria è, è che le piante sono sensibili all'anestesia, nella stessa maniera degli animali, tutte le molecole che funzionano come anestetico sugli animali funzionano sulle piante, e le piante dormono. E se hanno un sonno senza sogni non lo so, ma dormono. E durante queste fasi, che cos'è la coscienza comunque in generale? La coscienza è, noi abbiamo, da in italiano è difficile perché noi abbiamo due parole, abbiamo coscienza e consapevolezza, che sono, le, hanno sfumature diverse. Ma in inglese, per esempio, esiste, esiste soltanto consciousness, sia per dire coscienza che consapevolezza. Perché, Perché per eh, gli anglosassoni, diciamo che sono più pratici, eh, rendono la cosa in un unico concetto. Allora, che le piante siano consapevoli dell'ambiente, l'abbiamo visto prima. L'avete visto, no? Quel fagiolo lì era consapevole del palo, era consapevole delle azioni dell'altro fagiolo e si comportava di conseguenza, era un organismo, si, si dimostrava un organismo cosciente. La cosa ha delle implicazioni straordinariamente interessanti da un punto di vista della ricerca perché io continuo a sostenere che concetti come, la co come coscienza o intelligenza siano delle proprietà biologiche cioè sono proprietà della vita intendo dire che organismi viventi non possono non essere consapevoli e intelligenti altrimenti diciamo verrebbe meno la teoria dell'evoluzione se un organismo non è consapevole non è intelligente viene spazzato via non sopravvive non si può evolvere la coscienza è una proprietà della vita ora noi purtroppo noi biologi eh, siamo de delle persone de dei testoni perché a differenza dei fisici che hanno intrapreso diciamo, una, una, una eh, eh, via di unif unificare no, le leggi nel corso del, del, del, della storia via via cercano sempre l'unica legge che spiega tutto noi tendiamo sempre a fare differenze invece Immaginate di pensare alla coscienza o all'intelligenza all come un fenomeno biologico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente l'intelligenza nostra, dei di noi, eh, esseri umani, è diversa dall'intelligenza di un cane, è diversa dall'intelligenza di un pesce rosso, è diversa dall'intelligenza di una pianta. Ma devono, quello che ci deve interessare non è scoprire le differenze, è individuare. Le, eh, il minimo comune denominatore cioè ciò che guardo mia moglie che insegna matematica eh, eh, che, la cosa che hanno in comune eh, eh, ora immaginate un altro, un altro fenomeno biologico la riproduzione ora, come ci riproduciamo noi come si riproduce la eh, mantide come si riproduce un serpente, i batteri, eccetera, è, ha una tale diversità di modi che volendo potremmo dire no, guardate, sono talmente diversi che l'unica, però a nessuno verrebbe mai in mente di dire no, l'unica riproduzione è la nostra, le altre sono delle cose strane che fanno gli... No, il, abbiamo cercato di individuare un, eh, qualcosa che unisse queste, queste eh, tutte queste diverse attività in un quadro unico che è quello di, di propagare la specie. Ecco l'intelligenza e la, co la consapevolezza, è questa cosa qui che abbiamo visto, l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi e dobbiamo trovare il modo per individuare diciamo, quello che unisce gli esseri viventi e quindi eh, trovare appunto questa Unione, questa, eh, questo minimo comune denominatore e non ciò che divide, perché altrimenti non ci capiamo nulla. Quindi è un'opportunità, ritornando alla pianta, è un'opportunità incredibile, incredibile da un punto di vista della ricerca perché sappiamo che le piante, che sono organismi che non hanno cervello, sono consapevoli e sono intelligenti, il che vuol dire che forse, che forse non c'è proprio bisogno del, del cervello per forza, per essere intelligenti come si, oggi viviamo in un, in un l'ho già detto all'inizio, ve lo ripeto, viviamo in un, in un periodo storico in cui si santificano i nostri neuroni, c'è stato chi ha scritto noi siamo i nostri neuroni, noi siamo le nostre sinapsi, io credo che tutto invece il nostro corpo in, in, eh, eh, intervenga alla, alla, in questi fenomeni dell'intelligenza e della consapevolezza e se noi studiamo le piante possiamo studiare a livello più basso e quindi più semplice come questi fenomeni nascono T -t ho fatto una lezione <ride> <ride> sono <su sta> scusate <ride> eh. Bene. la prima domanda l'ho fatta io mi do già c'è prego Ah, uh -huh. cioè, Nel senso, se io uso una pianta sì. a livello di controllo, la prima cosa è in realtà possiamo percepire uh -huh. il dolore anche. Ah, certo. La seconda è la prima di Marco ha detto già la competizione di macchine molto umana. Certo. Eh. No. Allora, eh, eh, eh. dunque, iniziamo dalla prima. Da sono due domande eh, abbastanza complesse. Eh, la questione del dolore nelle piante è, è, è parecchio complessa: nel senso che sappiamo per certo che le piante sono in grado di percepire delle cose de come quella che diceva lei, per esempio brucia eh, bruciamo una parte di una pianta, la tagliamo e producono dei segnali elettrici anche che si diffondono su tutta la pianta, per cui noi possiamo bruciare una foglia che sta qui giù e vedere dopo pochi secondi un segnale che sta da quest'altra parte. Poi, questo segnale è dolore, è, una, è un discorso diverso. Io non lo sappiamo, quindi non lo possiamo dire. Io però personalmente, se mi chiede un parere, direi che non sentono dolore. Perché non sentono dolore? Perché il dolore è qualcosa che serve a noi animali per, perché ci possiamo spostare, noi ci spostiamo, ma la pianta non può spostarsi e la pianta anzi ha tutto il proprio corpo si è evoluto come ho detto per essere predato in un certo modo cioè la pianta non si sottrae alla predazione ma si è costruita per resistere alla predazione arriva una pecora mangia l'80% della pianta la pianta continua a sopravvivere senza problemi in questo caso avere una percezione del dolore non avrebbe alcun vantaggio dal punto di vista evoluzionistico e quindi io direi però Ripeto, è veramente, semplicemente una mia eh, personale opinione, le piante non sentono dolore. La questione dell'amor dell proprio, no, la questione dell'amor proprio, l'amor proprio è una, è una cosa nostra, eh, addirittura direi umana. Eh, non credo che neanche gli animali abbiano amor proprio, nel senso che, eh, sì, voi direte, molti di voi avranno cani, dice, ma l'hai mai visto un cane quando fa l'offeso? Sono, sono, sono Siamo noi che umanizziamo diciamo, dei comportamenti, il cane ha capito che per esempio abbassando le, le orecchie, facendo l'occhione, riesce ad ottenere spesso una cosa da noi, ma non è che è offeso. Il, eh, il, eh, mh, eh, le piante, le piante non, no, non, credo che abbiano, non credo che in quel senso abbiano molto proprio, sono invece molto pratiche, cioè la, il fagiolo che aveva perso la gara cerca istantaneamente un'alternativa e il fatto che poi alla fine si fermi non vuol dire che ha abbandonato, vuol dire oh però ho, oh, ho terminato le energie e prima che le finisca tutte è bene che mi fermi ma fra un pochettino ricomincio, troverò al limite invece che crescere eh, su un palo crescerò eh, sulla terra se mi è possibile no non si può, non si può ad andare ad aggrappare a quell'altro perché Alcuni fagioli, è, in alcuni fagioli è possibile, questi qui sono fagioli particolarmente <ride> antisociali, diciamo così, <ride> e molto competitivi, sono fagioli particolari della, della foresta amazzonica, che non tollerano competizione. Per cui se il secondo, una volta che il primo si è aggrappato, se arrivi il secondo lo fa fuori. No, sì. dura, quella... Quel giochino lì, quel giochino lì è un giorno. No, un sì. Mm. Posso? Prego. Eh, niente, siamo tutti affascinati nei fagioli. <ride> Io li pianto, per cui ho notato che i fagioli che non riescono ad arrivare al tutore fanno qualche un po' di strada e poi riescono anche a fare un paio di mm. parole. No, quello che mi chiede la riflessione che mi viene da fare è che partiamo proprio il mondo animale, il mondo vegetale proprio. Adesso non possiamo usare la parola ragionamento perché sembra quasi una limitazione nei confronti della pianta. E partiamo da presupposti diversi. allora io, Mi sembra di aver capito che mentre noi siamo affezionati o costretti a ragionare appunto c'è è stato dato il cervello, alle piante è stata data la percezione, una diversa lettura del, di quello che è globo per la terra. Allora mi chiedevo, sempre riferendomi a quell'affascinante esperimento del fagiolo, allora se noi mettiamo da un lato del fagiolo un tutore, un parco, e mettiamo da un altro lato una fonte di luce, allora dal momento che le piante sono in grado di percepire per tempo anche le cose, a differenza del mondo animale, per tempo gli cambiamenti, Se la pianta è più attirata dal tutore o da una fonte di luce per la, fo per la, per la, per la fotosintesi. fotosintesi. Poi nella pianta può essere, la che la pianta percepisce, può essere interessante, importante anche quello che per noi può essere la, il suono, certo. il calore, eh, altri... Sì, cioè lei dice, se io metto un fagiolo e metto da una parte un supporto e dall'altra parte una fonte... Fo beh certo, la, di solito la pianta, la pianta sale sul supporto, perché è un modo per arrivare più velocemente alla luce. Se c'è una fonte di luce abbastanza intensa e continua, e allora la pianta non, non, non va più verso il supporto, non ne ha bisogno. Come dire, è un, è un modo... Eh, anche que tutte queste piante che si chiamano lianose sono delle piante che già di per sé sono parecchio intelligenti nel senso che eh, invece che produrre un sacco di energia di spendere un sacco di energia per fare dei tronchi e quindi arrivare ad altezze elevate preferiscono arrampicarsi sui tronchi degli altri eh, in infatti come dire, un, un albero che è in mezzo a un prato è un po' un controsenso non, non ha ha, un albero è una cosa fatta per stare in una foresta perché deve competere con gli altri vicini. Quando sta da solo in mezzo a un prato e produce quel lungo tronco, eh, eh, come dire, eh, da un punto di vista evoluzionistico, sta facendo una stupidaggina. Mm. Prego. Di la pianta. Io, cugino, che aveva Beh, sì, quello certo. Quello certo, beh, quello è chiaro, ma non si adegua. Non... Sì, sì, si adegua, ma insomma, si adegua come, come si imbroglia una pianta se mettessero anche me dentro una stanza chiusa e, e mi facessero e, e, e vedessimo la temperatura. Oggi anch'io penserei di essere d'estate. Mm. Prego. Prego. Sì, sì. Sì, lui, libro, mai, sì, sì. La pianta, eh, nella sua consapevolezza, sa o ha, ha imparato in qualche modo che affidarsi all'uomo significante mentre se nelle mani poi la direttamente no. di quella non si tratta no, no, no, non solo, eh, eh, diciamo eh, quello è un aspetto... Eh, Particolare le, le, le racconto un aneddoto, in, in, in, in, sempre sul mais. I mais eh, americani di nuova generazione che sono, eh, non sono in grado di eh, resistere a, in, a, a una eh, particolare eh, infezione fungina della radice. È un'infezione così grave che ogni anno negli Stati Uniti si perdono qualche cosa come circa un miliardo di dollari per questa infezione. Quindi arriva questa infezione e questi mais non sono in grado di resistere e muoiono. I mais più antichi, i mais europei, eh, invece resistono tranquillamente perché quando arriva questa infezione producono un, eh, una, una particolare molecola che si chiama cariofillina, che chiama dei nematodi che mangiano poi eh, il, il, la gente patogena e quindi sopravvivono tranquillamente. Che cosa hanno fatto gli americani? Eh, hanno prima, diciamo, eh, per rimettere questa cosa nel mais, che era originaria del mais stesso, che però avevano perso nella selezione, hanno preso il gene della cariofilina dall'origano e l'hanno messo in questi mais, quindi hanno trasformato geneticamente il mais per fargli fare una cosa che loro, che loro facevano prima, della, della cosa quindi io lo so dove vuole arrivare lei eh, a, a chiedermi che cosa ne penso eh, degli de, de, de, de, de, de, de OGM <ride> eh, no, dunque comunque, eh, comunque certamente la pianta quando si, è, qua, quando si mette nelle mani dell'uomo come diceva lei non può immaginare quella cosa è un po come il lupo quando si è messo nelle mani dell'uomo non poteva immaginare diventare un chihuahua cioè questa cosa qui chiaramente era, eh, eh, nonostante abbia una, una quantità di geni che è sempre lì, che viene eh, diffusa. Però eh, eh, questa scelta, cioè è una scelta evoluzionistica, intendo dire eh, veramente, mh, sono, non è che noi possiamo per esempio pensare di coltivare qualunque pianta, non, non, non è vero questo per, per mangiarla, noi non possiamo farlo, molte piante non sono coltivabili nonostante siano eduli cioè nonostante le si possa mangiare non sono coltivabili come dire, è come se noi non possiamo pensare di fare un allevamento di tigri perché la tigre non è un animale domestico, ecco, noi spesso ragioniamo, pensiamo che le piante siano tutte la stessa cosa questa cioè cosa verde mentre invece le piante sono un numero spropositato incredibilmente diverso di specie ognuna delle quali agisce in maniera diversa poi è chiaro che che queste sono scelte evoluzionistiche e quindi quando, quando nascono hanno un immediato eh, eh, tornaconto per tutti e due i, diciamo, i, contra, i, i contraenti poi eh, l'uomo di solito prende il sopravvento su queste cose e distrugge ora il mio punto personale di vista è addirittura che noi non, ab non abbiamo non avendo chiaro l'importanza delle piante per la vita di questo pianeta stiamo rischiando non di distruggere le piante perché le piante non le distruggiamo di distruggere noi stessi Ora, io non sono catastrofista non penso a quelle cose pazzesche che stiamo andando a finire eccetera eccetera eccetera però per, penso che per esempio fornire alle piante di diritti cosa che fa molto ridere i miei colleghi quando lo dico, ma molto eh, non sia questa cosa pazzesca che, che sembra, perché perché la storia dei diritti è una storia lunga, che ne so. Oggi a noi, se, se, noi, se a un romano dell'impero romano dicessimo guarda che i tuoi bambini devono avere dei diritti, si farebbe delle gradisate. Perché per lui il padre, solo il padre famiglia, il padre familias aveva diritti, la, poteva prendere la moglie, prendere i figli e smembrarli ed era un suo diritto. Oggi noi non pensiamo così. Cioè la storia dei diritti è sempre una storia di, eh, oggi ci sono i diritti degli animali sono acquisiti diritti degli animali che vuol dire? non, non vuol dire che noi non possiamo mangiare il maiale Questa è una scelta etica se uno vuole non lo mangia però vuol dire semplicemente che se alleviamo dei maiali per mangiarli dobbiamo allevarli in una maniera che eh, questi stiano bene eccetera eccetera ora io dico quando, perché quando parlo di, di diritti delle piante la, mi, spesso ho del, dei, dei forti delle forti contrapposizioni, dicendo ma come, come poi che mangiamo, poi che facciamo? No, no, non vuol dire niente, le piante addirittura sono evolute per essere mangiate, vuol dire però che noi non possiamo fare quello che vogliamo con le piante e questa cosa è una cosa fondamentale per noi, non per le piante, ripeto, alle piante, c'è un libro bellissimo che si chiama Il pianeta senza di noi, che dice che cosa succede al pianeta se scompariamo noi? Nulla. In, in 500 anni non si vede più niente mille anni non si vede più niente tutto il pianeta è ricoperto dalle piante ma se scompaiono le piante scompare la vita e quindi questa questione è semplicemente una questione veramente utilitaristica però forse sono andato uh, uh, molto fuori da, dalla sua domanda originaria va bene prego Boh. Non, lo, non lo so, non ho no, no, no, no, no idea. Cioè, di fatto, le piante, non soltanto quelle OGM, non soltanto le modificate, ma tutte le piante che noi coltiviamo, cioè tutte le piante che noi abbiamo selezionato, che l'uomo ha selezionato per coltivare, e sono piante che dipendono dall'uomo. Perché, cioè è per questo che dobbiamo dargli fertilizzanti, dobbiamo dargli pesticidi, dobbiamo dargli tutto, perché non hanno perso tutte le loro difese naturali, quelle cose che vi facevo vedere, formiche, eh, richiami, eccetera, eccetera, le piante coltivate non le hanno, le piante coltivate come dire si affidano completamente all'uomo per queste, per queste la cosa non è molto diversa rispetto veramente al lupo, il lupo era in grado di difendersi, il chihuahua no, ecco. C'era una persona... Prego, chi? Vabbè. Vabbè, dai lo stesso. Dove? Prego. Potremmo chiedere se potete parlare su un po' delle delle piante. Delle? la condizioni di piante. Sì. sì. E dunque, sì. E poi, se non bisogna parlare sicuramente della musica delle piante. Ah, certo. <ride> allora, iniziamo dalla musica delle piante. Eh, la, la, musica, eh, la musica non c'entra nulla, nel senso che la musica, eh, le piante non sono per... In grado di percepire e di distinguere fra Mozart e i Black Sabbath, però eh, eh, eh, eh, percepiscono perfettamente le vibrazioni sonore. Allora ah, ci sono dei, delle, delle frequenze sonore, soprattutto fra i 200 e i 500 Hz, che sono molto per, perfettamente percepite dalle piante e che hanno. Ora non entriamo nei dettagli, ma insomma, diciamo, chiamiamo, diciamo così in generale un effetto favorevole. Tant'è vero che si possono utilizzare come un tipo di veramente di applicazione biologica per il miglioramento della crescita e anche della resistenza ai parassiti. E questo per quanto riguarda, diciamo, quindi vibrazioni sonore, frequenze sì, musica no. Poi ovviamente spesso si dà la musica perché insomma è, è difficile, se l'immagine per esempio un vigneto, io la, ho fatto un'esperienza lunga, diversi anni, in un vigneto a Montalcino, dove... Alla fine diamo Mozart, ma è un Mozart finto, le spiego perché è Mozart finto, perché gli si dà Mozart, però è un Mozart dentro il quale è nascosto una frequenza a 300 Hz continua, per cui, ora se io dessi 300 Hz a un vigneto, che vuol dire questo suono sempre, i vicini prenderebbero una lupara e, e farebbero una strage. Allora abbiamo detto, vabbè, diamo, diamo, diamo Mozart perché in questa maniera è, è anche però di fondo quello che funziona è questo non è Mozart. E per quanto riguarda le consociazioni biologiche, lì è un mondo, nel senso che eh, non soltanto le specie una accanto all'altra devono essere, hanno delle, delle, delle, delle particolari preferenze, chiamiamole così, ma addirittura la parentela. Per, per capirci, se lei prende un vaso, anzi se lei prende due vasi e li riempie con la stessa terra, e nel primo vaso mette due fagioli parenti, cioè appartenenti per esempio alla stessa varietà, e nell'altro nell vaso mette due fagioli, sempre, ritorno sempre sui fagioli, non parenti, e poi li fa crescere per una settimana dandogli le stesse cure identiche. Dopo una settimana, dopo dieci giorni, due settimane, si accorge che i due fagioli parenti hanno una bella chioma, una bella parte aerea e una, hanno diciamo, un rapporto fra chioma e radice uno a uno, cioè c'è tanto fuori quanto dentro, sottoterra. Se va a vedere i due non parenti, si accorge che fuori sono piccoli piccoli e hanno fatto degli apparati radicali mostruosi perché devono competere cioè si sono messi a competere per il territorio e quindi tutta l'energia la sfruttano, la usano per produrre dei grandi apparati radicali per fregare quell'altro. Quindi già da questo lei può immaginare che cosa c'è da dire sulla, appunto, sulle consociazioni, stiamo, qui stiamo parlando semplicemente della stessa specie parente e non parente, si immagini cosa succede con le altre. Eh, scusate per le domande, mi chiedono, siccome ci sono le persone giù che stanno seguendo via sì. audio-video, le domande di farle attraverso il microfono ah, va bene, allora prego le chiedo se le piante per esempio anche un frutteto eh, sentono, la, percepiscono la differenza nella cura cioè se nella cura le, ci sono persone diverse che lo seguono se sentono questa differenza è un po' la questione del pollice verde eh, dunque questa questione è annosa e, e nello stesso tempo delicata perché eh, ovviamente chi ha il cosiddetto pollice verde e, e normalmente si dice guarda io curo le piante a me stanno bene poi arriva mia suocera e le guarda e le secca <ride> e, e, e non vuol dire devo, devo veramente eh, spezzo una lancia a favore di mia suocera no, non c'entra mia suocera cioè che vuol dire vuol dire che semplicemente io chi, colui che di, normalmente si dice che ha il pollice verde è una persona che cura le piante cioè che ha come dire anche riesce a capire se la pianta sta bene o sta male e, e, e avere delle diciamo e a, e, a, e a mettersi in relazione in una maniera migliore mentre invece il famoso pollice nero è uno che arriva, mette l'acqua non la mette di, di, solito, di solito le donne annegano le piante e gli uomini invece le seccano completamente questo proprio è, però stiamo parlando di, di, di, di, grandi, di grandi gruppi le piante poi però come ho detto prima davvero hanno una incredibile sensibilità cioè sentono perfettamente quello che è il loro intorno per cui non potrei, po non potrei di, diciamo, eh, dire che questa cosa non è vera probabilmente è anche vera probabilmente riescono a percepire chi è, che sta, diciamo, chi è che le sta curando in quel momento cioè, sono esseri, cioè, dobbiamo partire dal concetto che sono esseri eh, straordinariamente sensibili prego Eccolo. Stefano ehm, grazie per questa serata lei mi ha fatto vedere o meglio, mi ha fatto capire delle cose che non immaginavo proprio, mm, non sono assolutamente addetto ai lavori, anzi da quello che lei dice, però, mi ha fatto vivere un mondo quasi fantascientifico, ehm, da fantascienza. Eh, Ricorda un libro, no? hanno fatto anche un film, eh, dove le piante bene o male interagiscono in modo negativo nei nostri confronti. Beh, <coughs> non le nascondo che finché lei parlava ho fatto anche dei pensieri, ho detto, beh, la prossima volta che cammino in mezzo alla vegetazione, guarderò la vegetazione in un modo completamente diverso. Primo. Secondo, ehm, proprio per riportare eh, sul tema anche la signora che si occupa di matematica e del comune denominatore, sì. potrebbe esserci una vegetazione, una pianta, un qualche cosa che è più vicina, virgolette, a noi e voi l'avete capito? Dunque <coughs> capisco eh, perfettamente il, eh, la, il suo sentimento di, eh, di, di spesamento, un po' di tipo di, di mh, come se avesse sentito qualcosa di fantascientifico perché in effetti ci sono stati dei film anche che hanno eh, in qualche maniera eh, fatto vedere delle cose del genere queste cose non sono, eh, sono abbastanza invece normali e, e, e, allora poi non, però insomma sono contento se, se, se sono riuscito a farle vedere le piante da, da un punto di vista diverso e, se ci sono delle piante più vicine a noi, eh, diciamo, diciamo che sono le piante da fiore, cioè le piante da fiore, le, gli alberi, gli alberi eh, sono delle piante molto più moderne e sono come dire piante che si sono evolute per coesistere con gli animali, tutti gli animali, e quindi, come dire, eh, sono consapevoli sempre del fatto che noi esistiamo. E sono consapevoli del fatto che noi siamo anche un, un possiamo essere in qualche maniera utilizzati così come noi siamo consapevoli che loro esistono e che sono utilizzabili. Però, eh, più di questo non c'è molto. Eh, eh, io vi, posso confessarvi che eh, per me le piante sono veramente un organismi eh, talmente complessi e sofisticati che spesso intrattengo con loro rapporti di amicizia la cosa, la cosa è, può, può sembrare eh, un po' pazzesca in effetti diciamo ma sei, sei amico di una pianta a parte che non dice mai scemenza e, e che è una cosa insomma eh, ehm, eh. grazie, mi sta facendo pensare in modo diverso la ringrazio Grazie. Mm. Sì, ci sono delle, delle lì giù delle due una. Eh, due parole sul, sui funghi, che penso sì. sia un regno a sé stante. Sì. Eh, non ne so molto, so eh, diciamo quello, quello che so è, che è abbastanza straordinario sui funghi sono le, le relazioni fra i funghi e le piante. Eh, la maggior parte delle piante in un bosco è micorrizzata cioè ha, eh, intorno alle radici vive in simbiosi con dei funghi e questi che sono poi quelli quando noi mangiamo il porcino il porcino è il frutto di questo fungo che, sta, che è sotterraneo e che vive in relazione con le radici, radici ha, questi funghi hanno un'importanza fondamentale perché un bosco voi dovete immaginarlo non come un insieme di tante piante ma come se fosse un, un, un singolo organismo vivente in cui tutte le piante sono connesse le une con le altre attraverso le reti radicali e dei funghi, eh, reti micorizziche queste reti sono fondamentali per, le faccio un esempio qualche anno fa una mia collega in Canada ha fatto un esperimento bellissimo che è stato quello di prendere un abete e di isolarlo dalle, da qualunque fonte di approvvigionamento idrico cioè questo abete non era più in grado di raggiungere l'acqua, però tutte le sue eh, radici, le sue relazioni con le piante vicine anche micorizziche, relazioni con i funghi erano state mantenute questa pianta è rimasta in vita per anni ed erano le piante vicine che attraverso questa rete sotterranea passavano a questa pianta l'acqua e ciò cioè di cui aveva di cui per... per eh, di cui aveva bisogno per vivere È la stessa cosa attraverso la quale le, le piante adulte attraverso sempre questa rete micorrizica forniscono alle piante piccole ciò di cui hanno necessità fin quando queste non sono autonome le cure parentali nelle piante possono durare decenni cioè cure parentali più lunghe di quelle che esistono nel mondo vegetale ce le abbiamo soltanto noi uomini 40 anni, 45 <ride> prima Voglio dire, eh, una, un, un seme che cade in una foresta, prima che possa raggiungere l'altezza tale da fotosintetizzare ed essere autonomo, devono passare anche, possono passare anche dei decenni, immagina una quercia com'è lenta nella crescita prima di arrivare a quell'altezza attraverso queste reti di funghi viene, è a carico del clan non, diciamo di una famiglia un po' estesa che attraverso le radici gli fornisce ciò di cui ha bisogno però questo è quanto le posso dire sui funghi non di più no credo ci voglia proprio il microfono E la domanda si, si aggancia al discorso dei funghi eh, la domanda è questa il valore dell'apparato radicale rispetto all'apparato eh, arboreo ho detto che l'intelligenza della pianta sì. cioè è praticamente sì. sull'apparato radicale più che non sulle, sui rami e sulle foglie volevo chiedere eh, allora eh, ha perfettamente ragione nel senso innanzitutto l'apparato radicale è una parte fondamentale della pianta che è spesso dimenticato. Immaginate che quando vedete un albero o qualunque altra pianta, quanto c'è fuori c'è sotto. Questa è un, una regola eh, grossolana per, per capire tanta materia c'è fuori, tanta c'è sopra terra, tanta ce n'è sottoterra. E tutta questa parte sottoterra è fondamentale. È la parte fondamentale della pianta. Eh, Diceva Darwin in uno dei suoi ultimi libri che qualunque organismo ha una, un, una parte cognitiva e una parte riproduttiva che normalmente sta ai due poli, dice negli, negli esseri viventi, se tu prendi un essere vivente, il polo cognitivo e il polo riproduttivo stanno sempre opposti. Ora se voi immaginate una pianta, quello che a noi piace molto della pianta, i fiori, sono l'apparato riproduttore. Il, quindi quello che vediamo è l'apparato riproduttore ed escretore, l'apparato cognitivo, la parte cognitiva sta sotto, era, inizio, diciamo, iniziò da questo una, uno studio che facemmo tanti anni fa nel mio laboratorio che ci, che ci ha preso veramente tanti anni di lavoro, alla fine del quale abbiamo dimostrato che l'apice della radice è proprio è, è una specie di sede di, un, di una qualche cosa che ha un'attività eh, elettrica simile a simile, molto vagamente, a quella del nostro cervello. Mi Scusi ma questa sera l'argomento è molto interessante. <ride> Grazie. Mi riallaccio al discorso che ha fatto del suo rapporto di amicizia con le persone. Uh -huh. Anni fa ho, fatto, ho avuto modo di incontrare un lettore di cinese dell'Università di, di Venezia. Teneva un corso sulla meditazione eh, cinese, la, la pratica si chiamava del Qigong e, e, e tutta quella, quella storia diciamo così, orientale legata alle pratiche del buddismo, meditazione. E c'era un esercizio in cui si prevedeva proprio un rapporto, di simbiosi con la pianta, in cui la meditazione, che era un esercizio fondamentalmente di respirazione molto calma, veniva fatta di fronte a un albero. Si doveva scegliere un albero, maestoso possibilmente, nella stagione primaverile in cui l'albero arriva il suo massimo vigore, quindi non in inverno e praticamente mentalmente può storia... riuscire no, la propria la energia, attraversarla attraverso sì, la pianta, sì. riprenderla dalle radici o forse dalla eh. cima e farla rientrare. Questo, questo esercizio, diciamo, questa è la tradizione dell'antico Oriente. È una, e, e beh, di, ma il, non è che io sia un esperto di queste cose, però eh, proprio nella storia del Buddha cioè lui vive sei mesi appoggiato a una pianta senza ricevere alcun alimento perché doveva essere, so, eh, diciamo, sostenuto da questa pianta, però ovviamente sono cose eh, mistiche. E io quello che le posso dire è che ho conosciuto un, uh, un, uh, un monastero di clausura buddista in Giappone in cui eh, i monaci, come i nostri monaci di clausura, diciamo, non hanno possibilità di eh, intrattenere relazioni, di parlare con, con, con nessun altro e ognuno di loro era associato a un albero, cioè eh, aveva, viveva eh, in un grande giardino e aveva, come dire, in, aveva delle relazioni speciali con un albero, ovviamente sono tutte cose che toccano più la, fiera, la, la sfera mistica più che quella scientifica che però insomma eh, eh, eh, ci indicano che questi, questi sono organismi viventi con i quali in effetti si può entrare in comunicazione mi riferisco all'esempio che ha portato della piccola radice di pochi centimetri sì. in un terreno che potrebbe essere inquinato e, e quindi la reazione di questa uh -huh. radice questo esperimento che lei sappia Viene sfruttato effettivamente anche? Le piante sono... Eh, purtroppo non viene, questa cosa non viene eh, sfruttata adeguatamente. Esiste una tecnica che si chiama fitorimediazione che utilizza le piante per bonificare i suoli inquinati. Quindi da qualunque tipo di inquinante, inquinanti organici, trielina, che ne so, la trielina è un solvente organico che se la lascia nel terreno e torna dopo 70.000 anni la ritrova praticamente come l'ha lasciata ecco la trielina è perfettamente assorbita dalle piante e trasformata in anidride carboniche e acqua, cioè scompare e così come i metalli pesanti eccetera quindi ci sono io e anni che chiedo di iniziare delle, delle, di utilizzare le piante per, per la bonifica dei siti inquinati perché le piante sono straordinari, disinquinatori, ma la questione sembra non toccare nessuno, perché la bonifica dei terreni inquinati è un business molto importante. Al momento lei lo sa come si bonifica un terreno, l'unico sistema praticamente? Si prende le immagini di avere un terreno inquinato per un metro di profondità, lei prende questo, questo terreno, lo porta con dei camion, lo scava via lo mette su dei camion e lo porti in una discarica per rifiuti speciali costo costo. Eh, immagini un ettaro un ettaro sono 10.000 metri quadrati per un metro di profondità vuol dire spostare 10.000 metri cubi di terreno quindi innanzitutto uno deve fare i suoi calcoli un camion ne porterà 7 non ho idea quindi ci vogliono eh, 15.000 viaggi di un camion oppure un viaggio di 15.000 camion più ci vogliono le ruspe poi questo, questo terreno lo porta in una discarica di rifiuti speciali, se la trova, non ce ne sono più. Lì per depositarlo paga un tanto al chilo. Al chilo. Anche se fossero 10 centesimi al chilo ed è un pochettino di più, un metro cubo pesa 1600 kg. D'accordo? Quindi. Eh, 10.000 metri cubi, lei fa i suoi conti in fretta, si parla di milioni di euro, questo è il modo in cui oggi si fanno le bonifiche, d'accordo? E infatti non si fanno, o le si fanno soltanto in emergenza e perché il magistrato obbliga. Le piante sono perfettamente in grado di assorbire senza, stare, senza scavare, senza fare nulla, di assorbire i metalli pesanti, di assorbire gli idrocarburi, di assorbire i solventi organici, se perché non lo si usa non lo so. Si vada a incatenare davanti al Ministero dell'Ambiente perché io ho, ci ho provato per anni a chiedere di iniziare queste cose. Ogni volta mi età bello, bellissimo, cavolo, se è bello, però dico beh allora lo facciamo? No. Bisognerebbe davvero fare così. Anche l'erba. Eh, prego. No, non tutte le piante, diciamo ci sono alcune piante eh, particolari che hanno eh, grandi capacità di disinquinamento, eh, ma alcune sono delle piante molto comuni, che ne so, i pioppi, i salici, sono delle, delle, non tutti diciamo, ma esistono delle varietà particolari che sono selezionate che hanno la capacità di disinquinare il suolo velocemente, molto velocemente. Prego. Qualche altra domanda? Scusi, io ho una sensazione quando vado a, a volte a camminare, non so se è una stupidaggine, e se è sorpreso da un temporale, allora naturalmente eh, è uno sbaglio, però viene spontaneo ripararsi sotto una, un albero, insomma. Io ho osservato che quando smette di piovere, allora sotto un albero stai all'asciutto, quando smette di piovere però l'albero rilascia giù l'acqua, è una... Sensazione mia o succede perché c'è no, un no. movimento particolare? No, non, è un, non è un movimento, lei a assiste a una cosa che è fondamentale che dovrebbe essere, e si chiama effetto tampone, ed è una cosa che dovrebbe servirci nelle nostre città. A presente tutte le città, eh, le nostre città hanno dei sistemi fognari che sono stati eh, progettati per, eh, eh, diciamo, per delle città molto più piccole, con un numero di abitanti molto più ridotto. Oggi quando piove ci sono gli allagamenti, no? i tombini non portano più l'acqua, perché? perché questa acqua cade, non c'è più, più terreno permeabile, quindi è tutto asfaltato, e arrivano direttamente sui tombini. L'unico sistema che avremmo per evitare questa cosa è piantare più alberi, perché? Perché gli alberi fanno proprio questa cosa che dice lei, l'effetto tampone, cioè prendono l'acqua che piove e poi la rilasciano pian piano, quindi rallentano il ruscellamento prego grazie, grazie. Bene, ringraziamo grazie. ringraziamo il professor Mancuso e mi corre l'obbligo giustamente visto che siamo all'interno di una libreria ricordarvi che giù sono in vendita i libri che ha scritto, di cui uno, Verde Brillante, ha vinto il premio Regan mazzotti giusto un paio di mesi fa per la divulgazione scientifica. Grazie a tutti e buona serata.